Ciao, sono Davide, il nuovo conquilino. Chi sei? Sono il conquilino. Chi sei? Sei fortunato, non lo faccio per tutti. Che culo! Cucina, bagno, camera mia. Di solito le mie performance sono fatte per un pubblico minuziosamente selezionato o per quelli che lo scoprono. Tu non mi sembri né l'uno né l'altro. Come? Non hai capito nulla, immaginavo. Io sono un art performer e hai appena assistito ad una delle mie creazioni. Ah! L'hai conto il messaggio, sì? Eh, Tratti. Rappresenta l'estraneazione dell'essere umano a causa della nostra società, che cerca di ingabbiarci in tutti i modi con mezzi veniali, come i mass media e la tecnologia, tanto da farci perdere coscienza della nostra identità. È così lampante infatti stavo dicendo siete tutti alienati per questo non sai chi sei questa è sempre camera mia qui c'è Michelangelo e qui ci sei tu e sopra c'è il ragazzo ciao Ciao, oh, io sono Odà. Il nuovo coinquilino elementare. Sì. Sai da cosa l'ho capito? Vabbè, sto disfacendo le valigie, quindi. Troppo semplice. Il segreto è nei dettagli. Vediamo un po': abiti comodi, ma non dozzinali, barba curata, passo incerto ma ben impostato. Inoltre, a giudicare dei peli che ti porti sulla maglia è un gatto persiano di due anni, terzo di una cucciolata di sette. In sintesi, un banalissimo fighetto borghese cocco di mamma con una stucchevole passione per i gatti di razza. Ma il tuo sguardo ti tradisce. Lo sguardo vacuo e poco intelligente. A questo punto le opzioni sono due. O stai cercando timidamente di ambientarti o sei un cocainomane. Dimmi Davide, hai della cocaina con te? No. Sicuro? Sì. Sì. Mm. E un biscotto allo zenzero? Un biscotto? No. Ad ogni modo, questo ci riporta al fatto che sei il nuovo coinquilino elementare. Va bene. Vedi, Davide, io Io ho delle capacità particolari. Riesco a penetrare senza che nessuno se ne accorga. E anche con estrema facilità, devo dire. ...della mente umana. Oh, studi psicologia, quindi. Non facciamo i saccetti. Guarda che ti vedo. <SILENCIO> Ragazzi, che cos'è quella stronzata nel bagno? Sì. Davide, è eh, da un po' che sei qui, e sinceramente abbiamo notato un paio di cose di cui. Di cui sei un po' strano. Io! Anche Michelangelo lo pensa. E anche lo conosco. Ma io conosco te. Credo che sia arrivato il momento di parlare. Di cosa dobbiamo parlare? Sono qui da neanche due ore, meno so i vostri nomi. Mm. Ci sono problemi più grandi da risolvere se vogliamo convivere serenamente. Abbiamo notato, ad esempio, che hai messo il nome sul cibo. E allora? E allora? Credi di poter entrare in questa casa e mettere il nome sulle cose appropriandotene? Sei un fascista. Ma è il mio cibo. Allora un capitalista Vabbè, mi state prendendo per il culo. Senti, <ride> da quando sei qui non hai fatto neanche un caffè Ma se no, non ho nemmeno finito di disfare le valigie Le valigie appunto Le stesse valigie che hai posato sul letto senza nemmeno pensare se fosse il tuo Che c'era da chiedere, sull'altro c'erano le tue cose Dai sempre tutto così per scontato Sentite. Sono in questa casa da neanche due ore e vengo accolto da una che mi urla in faccia. Sapevo che non avresti capito. Uno che origlia convinto di non essere visto. Non so di cosa farvi. La casa è in uno stato pietoso, c'è del muschio sul mio materasso, il sapone colora. E il proprietario aveva detto che c'erano due bagni, e invece ce n'è uno solo. Minuscolo! Con dentro una gallina! Una gallina! Agnese! E Agnese è in questa casa da prima di Michelangelo, credo. Era scomparsa da sei mesi. Una gallina. E allora? In questo sistema che trada le nostre coscienze, calibrandole con dei preconcetti banali e ipocriti che vorrebbero spacciarci per normalità, Agnes aiuta a rompere lo status quo riuscendo ad aggirarlo quel cazzo di sistema! Eh? Fosse stato un cane, non avresti fatto tutte queste domande. Grazie. È sparita di nuovo. Yes. ci faccio qui. Adesso ti dico io. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. Quanti chilometri per finire qui dentro? ma questa è davvero l'unica scelta che ho e quella gallina ha davvero un nome è tutta la vita che hai la sensazione che c'è qualcosa che non quadra che vorresti essere da un'altra parte è questa sensazione che ti ha portato qui tu sai di cosa sto parlando le case studenti le case studenti sono ovunque intorno a te quando ti diplomi quando vai ai corsi e quando sei l'unico a pagare le utenze. Siamo nati in una prigione che non ha sbarre. Che è mura sporche e un odore nauseante, una prigione per la tua istruzione. Siamo tutti destinati a capire dove comincio io e dove finisce l'ansia dell'esame, dove inizio io. E dove finisce il mio turno delle pulizie. Dentro di te hai il potenziale per diventare non un coinquilino, ma il. Sarai sempre troppo lontano da casa per rinunciare, perché tu hai una potenzialità. Sei fuori sede. Se tu vorrai, questa sarà la tua nuova famiglia. Sono qui da più tempo di chiunque altro e so che tu. sei il coinquilino che questi ragazzi non vedono. Ma quello di cui hanno bisogno. Allora? Allora cosa? Ti interessa sapere quant'è profonda la tana del bianconiglio?